E salve a tutti e benvenuti in questo nuovo corso dove oggi faremo vedere come suonare il flauto dolce. Ma prima di iniziare dobbiamo conoscere lo strumento come vi ho sempre spiegato vi ho ben o male detto la composizione degli strumenti e in questo caso andiamo a vedere le parti dello strumento nei mini dettagli per capire come funzionano. Come vedete il flauto dolce è composto da tre parti che si possono anche dividere. In questo caso abbiamo anche un supporto per il dito che poi vedremo dopo per la posizione. Ma andiamo a vedere i tre punti focali. Il primo è detto campana ha un'uscita che è la nota più bassa che se noi la tappiamo poi eh, il suono prodotto farà uscire la nota più bassa del flauto e sotto avremo la via di uscita dell'aria eh, dell che servirà per poi far ritornare la risonanza per quanto riguarda la generazione delle note successivamente troviamo il corpo, il corpo è formato da sei note frontali e poi una eh, notina dietro per variare ma che cosa è la differenza fra queste note qui singole e questi due qui? serve soltanto per agevolare il fattore del suono del diesis ad esempio il fal diesis o il sol diesis o il do diesis e re diesis poi queste cose le andremo a vedere in avanti invece la parte più alta dello strumento si chiama testa e contiene il becco. Il becco è molto importante poiché su di esso troviamo la feritoia che è praticamente l'area di ingresso dell'aria e quindi dobbiamo soffiare da qua in modo tale che l'aria vada giù ma usando poi le chiusure varie noi possiamo prendere e riavere un suono diverso ad ogni buco che tappiamo. La finestra superiore dalla quale un poco di aria esce quando suoniamo ma soprattutto il labium un elemento importantissimo che ci permette di suonare il flauto dolce in maniera più semplice rispetto ai flauti che non contengono il labium. Da questa immagine qua potrete vedere come si muove l'aria all'interno del flauto che praticamente esce da qui e all'interno del corpo si generano delle onde e queste onde vanno poi a risuonare in base ai vari buchi che noi andremo a premere e uscirà l'aria del suono e qui un pochino di aurea di ritorno ma da la foto dovreste capire meglio ma vediamo come dobbiamo tenere il ehm, nostro flauto in mano beh innanzitutto dobbiamo garantire che la fessura sia in retta con i fori quindi dobbiamo allineare i fori il più possibile fatto questo come vedete il dietro si allinea leggermente Ok, ma la parte della, del piede possiamo eh, un pochino piegarlo in quanto il nostro bignolo farà fatica ad arrivare se noi lo mettiamo dritto in, in retta quindi per agevolare un pochino cercheremo tra virgolette di come vedete prendere e aiutare il mignolo. detto questo abbiamo anche il poggia pollice che potete metterlo qui per sorreggere il vostro flauto in assenza di tasti che dobbiamo prendere e premere nella parte superiore ma andiamo a vedere quale dita dobbiamo utilizzare per questo flauto con la mano sinistra con il numero delle dita che sono 1 2 3 4 e 0 possiamo andarci a posizionare con 1 sull'indice sul primo buco il secondo buco il medio e il terzo buco l'anulare che corrispettivamente sono 1 2 3 e dietro possiamo mettere qui il lo zero queste sono la posizione delle dita che dovremmo utilizzare quando suoneremo la restante mano destra dovrà coprire tutte le altre quindi 1 2 3 4 e il lo zero andrà nel poggia pollice in modo tale da non cadere e avere più stabilità I buchi corrispettivi sopra il flauto sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E lo 0 lo troviamo dietro Ma andiamo a vedere le note che andiamo a generare Quindi tenendo tutto chiuso troveremo un DO In questo caso togliendo il mignolo avremo un RE Togliendo l'anulare della mano destra avremo un Mi. Togliendo il medio della mano destra avremo un Fa. Togliendo completamente la mano destra ci ritroveremo con la nota Sol. Togliendo l'anulare della mano sinistra ci troveremo un La. Togliendo il medio della mano sinistra ci troveremo il Si. E mettendo il medio sul secondo buco e tenendo dietro la posizione Troveremo un Do e invece rilasciando soltanto il medio ci troveremo con il Re. Queste sono le note basi da poter utilizzare. Già da questo voi potreste già incominciare a fare due canzoni. La più famosa è Fratello Sole Sorella Luna e poi l'inno alla Gioia di eh, Beethoven. Vi lascio in descrizione i link delle due canzoni e degli esercizi da effettuare. Ci vediamo alla prossima puntata. Se questo video arriverà minimo minimo a 100 like Ragazzi un piccolo supporto che non vi chiediamo mai Ma vogliamo capire se per caso siete interessati a questo corso di flauto Va bene ci vediamo in un prossimo video Ciao gente